Grazie Presidente. Abbiamo appena questa mattina fatto una commissione eh, che trattava proprio di questi, dei progetti speciali e in, in, nello specifico anche del progetto Filippide. Eh, io vi anticipo che noi ci asserremo su questa mozione, non perché non abbiamo le chiare, ma per quanto, perché quanto ci chiede, eh, al, punto, al primo punto, e eh, per quanto anche emerso oggi dalla commissione, le... Eh, il trasporto di questi ragazzi eh, autistici per effettuare queste attività sportive è, è, stato, eh, è stata una cosa risolta e quindi anche garantita. Invece per quanto riguarda la seconda parte, eh, senza nulla togliere al progetto Filippide e eh, riconoscendone la bontà, l'unicità e la particolarità, eh, non, non può questa amministrazione continuare ad andare avanti con gli affidi diretti, ma soprattutto soprattutto eh, è emerso oggi che eh, gli utenti che utilizzano questo servizio eh, sono scelti eh, su base discrezionale, allora questa amministrazione si deve far carico eh, degli ultimi, si deve far carico di tutte le disabilità, si deve far carico anche dell'autismo e soprattutto dei disabili, anche dei disabili nello sport, nei disabili nelle varie... Eh, situazioni della loro vita come diceva prima il consigliere De Priamo per quanto riguarda la mobilità per quanto riguarda le barriere architettoniche e in questo caso anche per lo sport però noi dobbiamo cercare di eh, raggiungere gli utenti che eh, hanno necessità che hanno necessità. Benvengano le eccellenze, e questa è un'eccellenza, ma le modalità eh, di eh, prosecuzione eh, che sono state negli anni perpetrate per, per far sì che si raggiungesse questa eccellenza non sono delle modalità che questa amministrazione ritiene consone. Per cui eh, noi abbiamo intenzione di procedere a bando e quanto è eh, proposto da questa mozione non possiamo assolutamente attuarlo. Gracias.